Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di albicocche e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, yogurt all'albicocca, olio di semi di arachidi, granella di mandorle, scaglie di mandorle, marmellata di albicocche, lievito, albicocche tagliate a metà, vanillina e cannella. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo la farina. Le uova. L'olio. Lo yogurt all'albicocca. La granella di mandorle, il lievito, la vanillina e la cannella. Ed azioniamo il bimbi per un minuto e trenta secondi a velocità 5. Versiamo il composto in uno stampo del diametro di 24 cm ben imburrato. Posizioniamo sulla superficie le albicocche. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Spennelliamo la superficie con la marmellata di albicocche. Polverizziamo con le mandorle a lamelle. Torta di albicocche e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!